Bentrovati allo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterno e oggi facciamo un viaggio nella tradizione immobiliare e lo facciamo con Andrea Toscano, amministratore delegato della Toscano Spa. Andrea, bentrovato, grazie per essere qui con noi. Grazie a te Gerardo, è un piacere essere qui. Eh, vi seguo poi costantemente, è veramente un format interessante che dà tanti spunti sull'immobiliare. Ti ringrazio, grazie mille, grazie mille. Allora Toscano, 40 anni e non sentirli, come si raccoglie un'eredità così densa di tradizione? Beh, allora, Io li, li ho vissuti dal principio, ho 43 anni quindi l'azienda è nata pochi e, anni dopo la mia nascita, nascita quindi <ride> seguivo naturalmente la crescita, lo sviluppo, i passi del de papà Ilario eh, assolutamente, Dai. di mio padre che l'ha fondata eh, 40 anni fa eh, ed è stata un'avventura fatta di difficoltà chiaramente, di successi anche di momenti eh, chiaramente... Eh, di insegnamento. Io dal mio punto di vista eh, chiaramente ho poi vissuto invece l'entrata in azienda che è stata un qualcosa di graduale, passando dal basso, nel senso che facendo esperienza in tutti i ruoli. Sono partito eh, nell'IT, eh, quindi diciamo un inizio un po' diverso, l'ho scelto anche con cognizione di causa, questo perché eh, un po' casuale perché era il periodo di albori, dell'IT, eh certo, del certo. web, era il 2003 eh, circa e da lì ho fatto esperienza in un ambito che poi mi è servito tantissimo perché poi nel 2008-2009 invece iniziai a fare agente immobiliare non a Roma ma a Milano e da lì passo dopo passo ho fatto varie esperienze in vari settori e mi ha dato la possibilità di imparare tante cose chiaramente poi gli aspetti commerciali eh, sono la parte più importante fare la certo. gente perché poi riesci a vivere quello che vive ogni agente immobiliare noi facendo poi i servizi per le persone, i servizi, per le reti, conoscere bene eh, il, il, la base è la cosa più importante. È la cosa più importante allora, Gruppo Toscano e tante cose, eh, rete diretta, eh, rete in franchising, tecnologia, editoria, mutui, ristrutturazioni, ma anche Guido Baldi, quindi il lusso, ecco. Eh, come, come vedi l'evolversi di servizi di, di mediazione e, e quali, secondo te, saranno da implementare da qui a breve? Allora, vedo sicuramente eh, la specializzazione come un elemento importante eh, da portare avanti, nel senso che eh, ci sia l'esperto delle... denominato il lusso. Sì. L'abbiamo appena deciso per, mh, lo scorso anno da che divisione abbiamo reso il lusso un'azienda a parte totalmente verticale, okay. che però andrà in sinergia. Quindi questi due aspetti eh, specializzazione allo stesso modo sinergia. Eh, sono degli elementi che vedo importanti. Un aspetto su cui poi eh come azienda, noi, ti parlo anche del presente, di come la vediamo, di, co di cosa stiamo facendo, eh, mettere al centro molto il consumatore, abbiamo fatto sì. grandi investimenti sulla parte di customer care, eh, è, è diventata consuetudine per noi ascoltare i clienti, somministrare costantemente i ma da queste servi anche prendere spunti operativi da diffondere sulla rete, perché in questo modo cosa otteniamo? Otteniamo eh, feedback sul nostro operato. Certo. idee anche di, di cosa c'è bisogno e eh, le andiamo a somministrare anche sulla rete vendita eh, apportando da, poi delle novità anche confrontandoci tra di noi eh, tra i servizi per esempio che abbiamo implementato anche ai nostri agenti è stato quello di ehm, fargli avere un contatto di, se un cliente ci contatta a livello direzionale immediatamente gli si fissa un appuntamento questa è una piccola eh, cosa che però ha portato Grandi vantaggi altro aspetto sempre lato eh, servizi che vedo bisogna cercare di offrire tutto sì. i mutui ne hai parlato te le assicurazioni ecco non, ah. lo, abbiamo da poco costituito una partnership con una società di brokeraggio facendo un broker sì. proprio a nome toscano proprio perché crediamo che al cliente eh, sia importante dargli un servizio a tutto tondo anche per il mondo delle locazioni in modo anche di, di poterle eh, rendere il cliente ricorrente perché il mondo delle locazioni chiaramente certo. la garanzia dei canoni è un elemento eh, molto vero, importante e altro aspetto poi eh, che ritengo cruciale è ehm, continuare a lavorare costantemente sulle persone eh, e quindi sulla formazione dei nostri agenti. Abbiamo, continuiamo, adesso abbiamo diffuso dei, eh, dei programmi di coaching su per esempio i sales manager della rete diretta costantemente eh, fanno anche dei programmi di coaching perché sono volti poi a eh, sviluppare il livello eh, del servizio al cliente finale. La nostra poi eh, Lato formativo: eh, dedicare grande attenzione alla formazione: una formazione fatta di eh, anche qui sinergia, condivisione, perché poi. Eh, si è tanti agenti, eh, si, sono tante agenzie, ma molto spesso non ci si vede poi così certo. spesso e eh, tanti speaker eh, della scuola di formazione, delle varie agenzie d'Italia mettono nelle condizioni pure di poter mh, prendere spunto gli uni dagli sì, cioè, altri, Nella continuazione cioè, positiva. Sì, sì, quindi sì, questo è sì, ecco, degli aspetti, tutto volto comunque al cliente e il supporto poi agli agenti. Certo. Ehm mercato che sta cambiando tanto, tantissimo, eh, tu pensi che si possa re realizzare il modello di mediazione definitivo oppure pensi che il mercato sia comunque talmente grande da eh, consentire eh, ad una pluralità di soggetti che sempre fanno mediazione ma in modo diverso di esistere e prosperare? Allora, io vedo comunque una tendenza a forme di raggruppamento. E come modelli di mediazione poi in fondo abbiamo eh, sì sono nate le agenzie immobiliari online che hanno anche dato magari degli spunti al mercato ma per lo più vedo una tendenza al raggruppamento eh, dove o attraverso magari i servizi, eh, ci si lega attraverso i servizi di portali sì. oppure eh, di piattaforme di vario genere, oppure gruppi con delle politiche eh, differenziate a seconda anche del tipo di agente, però noto una tendenza al raggruppamento e vedo che forse questa sarà la principale cosa, cioè il non sentirsi eh, soli certo. potrà a, aiutare sicuramente la gente immobiliare a, a, a trovare poi, a fare il proprio modello che è quello di mediare tra le due parti, eh, sì. essere un riferimento e essere sempre più riconosciuto come un professionista, perché quello che i clienti, eh, chiedono costantemente una tranquillità nell'operato eh, e quindi avere una persona di riferimento gli risolve, gli risolve tutto il problema della casa. Questo sì, è sì, una tendenza al raggruppamento, poi con modelli differenti, eh, è, è, è quello che io vedo. Poi che possano nascere nuove cose, il futuro è sempre sì. denso, Movimento, si parla di metaverso, eh. di cose, sì, quindi, sì, sì. Avventurarsi passettino in. passettino alla volta, eh, eh, ecco. direi magari le cose sbagliate. Ecco, diciamo che il, il fatto certo è che, come c'è un cliente per ogni casa, probabilmente eh, c'è anche una, un cliente per ciascun modello di mediazione. Ecco questo un po'. È vero, okay, okay. È Prima dicevi, ci, ci ricordavi che tu hai cominciato la tua scalata ecco, in azienda proprio dall'IT, quindi dalla parte tecnologica. E parliamo un attimo di, di digitale. Eh, secondo te, eh, che ruolo gioca ecco, la tecnologia digitale nell'immobiliare e qual è il punto di equilibrio per non farsi fagogit fagogitare? Ecco. ecco, come sempre il troppo eh, poi non è mai buono, eh, quindi troppa tecnologia porta anche l'agente immobiliare ad allontanarlo pure dalle S relazioni, sì, sì, e sì, le sì. relazioni è eh, un rapporto umano, quindi non uh, solo digitale. Penso che però la tecnologia possa aiutare soprattutto nella pianificazione, che ti può aiutare a, a gestirti meglio e a velocizzarti, ti può aiutare a, indubbiamente anche a un altro aspetto, a prepararti e essere eh, sempre più preparato verso il cliente, ma ciò non toglie che non è che la preparazione o uno strumento tecnologico ti farà prendere un incarico, sarà la tua le tue capacità unite cioè, a degli strumenti che magari utilizzi e che mostrano al cliente qualcosa in più. Eh, L'altro aspetto è la tecnologia, di mettere nelle condizioni di vedere come stai operando, quindi osservarti, quindi misurarti, eh, misurarti e senso. capire dove devi andare e ottimizzare, perché a volte se le cose le lasci solo nei pensieri potresti prendere anche delle decisioni sbagliate. Invece la tecnologia in questo ti può aiutare. Ora, l'uso della tecnologia sano. Eh, Volte, eh, non è facile bilanciarsi bisogna avere la capacità di spingere di mettere in modalità aereo <ride> il cellulare perché è l'unico modo in cui concentrati perché oggi tra notifiche di vario genere è le cose dramma. importanti magari non le riesci mai e che hai pianificato magari nella tua agenda non le riesci a portare avanti e questo è quell'equilibrio importante tra una volta, quello che percepisco anche con i collaboratori è che la tecnologia ti porta un pochino una necessità, necessità magari di disimparare come facevi una cosa in un modo sì. e magari eh, quello ti porta a essere un pochino resistente ad utilizzare certi aspetti uniti magari a quello che sei te quindi questa capacità di eh, metterci in gioco magari aggiungere degli elementi tecnologici ma mantenendo quello che noi sappiamo, in quel momento devi un pochino imparare eh, e quindi è quella fase in cui magari devi provare ad utilizzare eh, quel qualcosa che ti può aiutare nel lavoro, eh, cioè. ma senza esagerare perché quello che dicevi te sicuramente eh, esagerare nella tecnologia può portare solamente eh, svantaggi, svantaggi. Sì, sì, sì e... Domanda difficile, ma tu sei un diplomatico e sono sicuro che ci darai una visione assolutamente equilibrata. Eh, come vedi eh, questa, questa concentrazione anche di, di eh, tecnologia eh, derivante proprio dalle grandi acquisizioni che sono state fatte, no? quindi da fondi internazionali su portali, gestionali eccetera eccetera, come vedi questa, eh, questo tipo di concentramento che è diverso rispetto a quello di cui parlavi tu prima, certo. qui c'è una concentrazione quindi di, eh, di dati, eh, di influenza, eh, come, come, insomma, come te la rappresenti, ecco, che tipo di influenza pensi che potrà, che potrà avere sul mercato? Allora, è, è un fatto che ci sono in ogni settore della nostra vita delle, dei, delle aziende che eh, prendono sempre più dati. Penso anche che nel mercato entrano costantemente eh, nuove start-up e quindi c'è un modello magari dove possiamo sempre puntare un pochino al fai-da-te, se vogliamo, perché le innovazioni sono costanti è vero che tra una volta vengono subito acquistate questo è un altro aspetto ancora esatto, esatto. <ride> cioè, compriamo però... la concorrenza è vero, è vero. E, e allo stesso modo i gruppi che allo stesso modo uh, cercano uh, di, di, di avere un'identità propria credo che qualsiasi agente immobiliare è bene che abbia comunque una propria strategia e non sia dipendente da una sola cosa poi indubbiamente il fare rete eh, tra agenti immobiliari, eh, sistemi eh, a monte, eh, potrebbero in questo eh, tutelare l'agente immobiliare se sì. ne parla da tanto tempo sì. creiamo un qualcosa di proprietà degli agenti immobiliari che supera un, un sistema po interconfessionale rinale. interconfessionale e, eh. e chiaramente sì. dovremmo tutti fare dei sì. passi indietro sì, sì, sì. magari per fare dei passi avanti questo no, no, è una cosa che, che, che potrebbe accadere forse devono maturare i tempi. I tempi sì, sì, per inciso, io personalmente, opinione personale, credo che da un lato chi investe tanti soldi, voglio dire, in aziende, insomma, che cosa genera? Genera dei partner per l'agente immobiliare che hanno risorse, che possono garantire sicuramente continuità, stabilità, affidabilità e molti più servizi. Dall'altro, però, credo che rispetto a queste major no, uh, tecnologiche, forse anche un maggior spirito comunitario ecco, tra gli agenti possa magari bilanciare un eventuale, non oggi, ma un eventuale magari, uh, strapotere, ecco, se cioè. vogliamo, a livello così, sì, di influenza, che comunque oggi i dati comandano, quindi sarebbe interessante. No? Come uh, ricordavo uh, alcuni, alcune settimane fa durante, durante un evento, Uh, se è vero, come è vero, che negli Stati Uniti almeno metà delle transazioni avvengono attraverso eh, piattaforme comunitarie, professionali, prima ancora di pubblicare l'annuncio di vendita no? sui portali, eh, dire lì significa quantomeno eh, conservare, ecco, se vogliamo, il valore all'interno di comunità professionali, che non significa che ci sia una contrapposizione ma semplicemente un bilanciamento. Certo. E questo, Assolutamente, sia, e che, ecco, ecco. in questo pure penso ci sia posto per tutte le, certo. le identità. Eh, ecco i gruppi magari ci sono forme più identitarie certo. forme meno identitarie eh, chi è da solo e usa magari strumenti eh, di, di varie major certo. eh, per ognuno c'è un, un qualcosa eh, il far parte di qualcosa credo che è una cosa che ne abbiamo bisogno tutti, sì. quindi in forme diverse ne parlavo poco fa eh, tenderemo sì. tutti verso il raggruppamento in nelle varie forme possibili. Bene, bene. Andrea grazie, grazie per la tua grazie disponibilità, la tua testimonianza sempre densa, ricca, promettimi però che non ci metteremo cinque anni per rivederci qui allo Sgabello che tornerai presto con, con novità e aggiornamenti. Bene, Va molto, bene, sicuramente, grazie a tutti a te, a chi ci ha seguito. Grazie. Anche,